Paola Caruso cotta di Luca Onestini, lo aspetto fuori dalla casa. Grande fratello VIP, Luca Onestini, Paola Caruso lo aspetta. Dopo la cotta per il tronista spagnolo conosciuto all'Isola dei Famosi, Paola Caruso ha perso la testa per un altro ex protagonista di Uomini e Donne. L'ex bonus di avanti un altro ha messo gli occhi su Luca Onestini. La giovane ragazza è tornata a parlare del bellissimo concorrente del grande fratello Vip. A quanto pare, la donna sembra provare l'ex fidanzato di Soleil sia fisicamente che caratterialmente. Nella diretta di Pomeriggio 5 in onda mercoledì 22 novembre 2017, la Caruso ha espresso la sua volontà di aspettare Luca fuori dalla casa più spiata d'Italia. A quanto pare, Paola è convintissima del suo interesse nei confronti del nuovo amico di Raffaello Tononno. Barbara D'Urso ha consigliato alla ragazza di fare in modo di fargli sapere di essere cotta di lui. Paola Caruso pensa Luca Onestini del grande fratello Vip. Paola Caruso sembra disposta a conquistare Luca Onestini quando lui uscirà dalla casa più spiata dItalia. Barbara e i suoi opinionisti le hanno consigliato di mandarle un messaggio aereo per fargli sapere che lo sta aspettando. In ogni caso, è proprio la d'Urso a prendersi il compito di far conoscere i due dopo il grande fratello Vip. Riuscirà la nota conduttrice a formare una coppia? Staremo a vedere. Ma soprattutto, Onestini sarà interessato a provare a frequentare la Caruso? Intanto, sul cielo di Roma hanno volato già due aerei dedicati proprio a Luca. A quanto pare, l'ex bonus non è l'unica donna che ha perso la testa per il bellissimo ex tronista di Uomini e Donne. Luca Onestini, Paola Caruso lo attende fuori dal grande fratello Vip. Sul cielo di Cinecittà hanno volato ben due aerei dedicati proprio a Luca, peccato che il mittente sia del tutto anonimo. A quanto pare, un'amante segreta sta cercando di rubare il cuore di onestine attraverso dei dolci e intriganti messaggi. Lui sembra essere molto incuriosito da questa cosa, ma allo stesso tempo pare aver messo gli occhi anche sulla bellissima Ivana Mrazova.